Queste altre indicazioni di eh, cappe chimiche dove infilano teste e quant'altro. Vedete, questo è un po' veramente generalizzato il fatto che gli operatori si facciano del male da soli infilando testa. Però vi continuo a far vedere questo perché se andrete a continuare a lavorare, andrete a lavorare sulle cappe almeno sapete che. Se riuscite a osservare e a capire queste cose, più delle volte è probabile che insomma sono loro che stanno facendo qualcosa di male, che gli bruciano gli occhi, che creano problemi. Se vi danno queste indicazioni, è probabile che siano loro stessi a causa del loro male, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Qua è l'esempio che vi dicevo prima, cioè sulla sinistra, eh, ho messo tutto questo, l'ho fatto proprio apposta: delle bocce eh, con eh, uno smoke test per vedere, insomma, creava proprio una barriera al flusso e invece sotto, nella foto quella più in basso, si vede, praticamente avevo fatto fare una prova dove gli ho rialzato le stesse bocce e ora non so se si vede benissimo, una parte del flusso defluiva sotto e una parte sopra e quindi così sicuramente l'aria non ristagna e questa cosa è un qualcosa che può essere molto utile. Qua ho trovato una cappa con ventilatore annesso all'interno perché non l'ho capito, volevano raffreddare, non so che cosa facevano, però ec, tutte queste a volte stanno messi i ventilatori sul fronte K che sparano aria all'interno, sono queste problematiche di vario tipo. Passiamo un po' alla parte canalizzazione. Sulla parte canali, se uno aprisse i controsoffitti, dalla immagine di sinistra è quello che abbiamo scoperto, cioè praticamente tubi che si incastrano, che si innestano pure al contrario, quindi flussi che non si capisce da che parte dovrebbero andare, sulla destra tutta una serie di canali perché ovviamente è tutto una rabbattarsi nel tempo ed è quello che vi dicevo che spara tutto sul piano, di lavoro, sul piano del tetto e quindi tu ti avvicini lì per riparare un motore e in teoria dovresti far spegnere tutte le cappe, diverso è che se questi fossero a due metri, due metri e mezzo d'altezza io potrei intervenire su un singolo motore come tecnico senza avere grandissimi problemi o meglio stanno un po' più tranquillo alle brutte insomma posso utilizzare il DP, ma sicuramente non è il massimo della vita andare a lavorare in una condizione del genere, eh, qualsiasi essa sia, veramente drastico. Per la parte di canalizzazioni, eh, come dicevamo prima, i corrugati non sono il massimo della vita, quindi preferiamo i tubi lisci, eh, se possiamo evitiamo quelle che sono le curve a 90 a 45 quindi a 90 gomito ma eh, cerchiamo di installare dei tubi spiralati e se, scusate, delle curve raggiate in modo tale da avere una performance uh, migliore qui abbiamo un esempio di vetri che vengono praticamente sporcati e da scritte varie soprattutto nelle università ma in, in generale e quindi questo discorso qui è un qualcosa che ci può compromettere a creare delle grosse particolarità questa è una cappa a baldacchino, chiamata così, dove praticamente ha i laterali che si alzano. Allora, le cappe, come avete visto prima, nella N475 non, non possono essere, non potrebbero essere installate una a fianco all'altra, come in questo caso, e quindi già questo ci porta ci comporta un problema, e perché poi, come dicevo prima, una cappa che potrebbe essere, potrebbe essere più performante dell'altra non farà altro che aspirarsi da una parte all'altra il, il tutto. Poi vedete che c'è il vetro sale e scendi, praticamente il sash è completamente alzato e eh, quindi insomma una serie di problematiche che vanno verso l'operatore che oltretutto è seduto e eh, via via dicendo, quindi questo è un qualcosa che ci comporta parecchi problemi.